Soleil Sorge con Giulia Salemi, vi fate film allucinanti ma domani lascerà Luca Onestini al DfVip. Soleil Sorge si fa vedere con Giulia Salemi per sedare le voci che la vorrebbero con Marco Cartasegna. Non è più un mistero che la fidanzata di Luca Onestini non provi più le stesse cose per lui, anzi sembra quasi sicuro che domani sera la vedremo al grande fratello Vip mentre annuncerà ufficialmente l'addio al suo compagno. Intanto, però, c'è da difendere una sorta di onore agli occhi di tutti i follower su Instagram, ecco perché ha pubblicato queste storie attraverso la conte della bella Giulia Salemi. Soleil ha smentito il gossip con Marco Cartasegna. Soleil Sorge è già intervenuta per fare chiarezza sul caso Cartasegna. Consultando le Instagram stories di Soleil, i follower hanno subito fatto caso al fatto che la modella si trovasse nell'autovettura di proprietà di Marco Cartasegna, l'ex tronista di Uomini e Donne.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 Domani sera Luca Onestini avrà finalmente un faccia a faccia con Soleil Sorge e con ogni probabilità quest'ultima lascerà in diretta TV Luca che ha più volte palesato nostalgia per lei. Lui è stato l'unico del gruppo dei giovani che non ha ricevuto nessuna sorpresa da Soleil, per questo si sta chiedendo cosa stia succedendo. In confessionale ha detto, abita qui vicino. Perché non viene con un megafono? Non dico un aereo, ma almeno avrebbe potuto gridarmi qualcosa.